che è chiedere, visto che il comune è carente o non pubblico consiglieri, consiglieri consiglieri consiglieri consiglieri orate il fatto prego non vi chiedere vanno a chiedere visto che il comune è votato la tutt dopo quando ma poi se però che tutti i bambini hanno gli stessi diritti ma tutti i genitori che pagano i tassi del comune hanno gli stessi diritti per risposta alla costituzione della legge del le 62.000 quindi secondo me si trovano quando rimesse le risorse all'interno per togliere i 60 euro rischi al no, 65 euro no, pagano 65 euro di sono le bisogna... aumento rispetto al eh, no, per sì. le sì. perché? perché poi pagano per la... all'arte igienica no, pagano quello che pagano, forse quello pagano, non pagano a 26,50 euro pagano i 65 più di quello sì, sì, che, è che è pagano le altri che pagano a scuola Sant'Antonio o sì. a, a scuola Vedetta grazie Grazie Lloriti, e e a Cristina L'illuminazione Ci sono i nazioni su via Galli e che sono andati giù della terra di Enari di Capoteva sono spesi i giornalisti sinceramente non so neanche se si fa i maiacini chi lo ha di spazio, chi lo ha dei di ma anche il contatore lo ha messo il ha speso i milioni di euro, 20 milioni di euro euro per il contatore E a avanti dei passi, Presidente, a avanti dei passi, tranquillo del 20 miliardi a due, in campagna elettorale. Anche degli MPD, quindi a C, ma i questi io a C, grazie. Grazie, consigliere di Polisti, alla Presidenza. Guagno, eh, consigliera Palma Paola. Io Ed no. è 10 secondi dove sono dal sindaco di Capo Sortio. E eh, giustificati. E che c'è da Che è tutto eh, io le voglio consigliare. E che decidere parlare nel 10 secondi. Sprechi, eh. Grazie. Presidente, solo 10 secondi per oh, il sortiere parco. Grazie. solo 10 secondi proprio di loro. Il sindaco ha detto che eh, sta in predisposizione un eh, bando per eh, no, siamo là. Stiamo lavorando, come detto, stiamo, lavorando, stiamo lavorando, alla formazione del bando per il capotino no, progetto, stiamo lavorando su un progetto, progetto. sullo sì, studio di, di, sì. studio di, di sì. allora io purtroppo già io so come va a finire questo, questo, questo studio, questo bando eccetera, io mi raccomando solo una cosa, qualora uscirà il bando Presidente e Sindaco, tutte le società che partecipano devono avere par pari dignità, eh, non vorrei non vorrei che se in campagna elettorale è stato promesso un qualcosa a qualcuno quella società è quella che poi vincerà a priori il banco e faccio nuovi cognomi a Varelli Maurizio, quindi ricordiamoci questa cosa grazie. Presidente, ricordiamoci eh. state attenti a fare le cose fatte bene eh. grazie grazie Presidente buongiorno ai cittadini ai Con colleghi consiglieri Ciao Sindaco io non comincio con le solite polemiche, voglio fare un ringraziamento agli impiegati dell'ufficio tecnico che in quest'ultimo quest periodo si stanno dando da fare, anche grazie alla carenza dell'amministrazione che non mi avvicino con le, le dovute attenzioni e le, le dovute risorse. E comunque gli va riconosciuto che stanno facendo un gran lavoro. E voglio fare anche un piccolo complimento, piccolo complimento all'amministrazione perché l'ufficio tecnico è comunque l'unica risorsa del Comune. Ed è proprio per questo che sono preoccupato, perché ci sono di scadenza alcuni passaggi importanti questo periodo che l'ufficio tecnico è stato chiuso mi dicono dagli uffici che ha continuato comunque ad esercitare un incasso, ci sono stati 200.000 euro di incasso per quanto riguarda il condono ed è l'unica fonte di guadagno per l'amministrazione, allora io credo che l'amministrazione dovrebbe in qualche misura salvaguardare questo settore, ma così non è, è scaduto il contratto del, del condono per i responsabili del condono e non si sa come io già ho fatto un'interrogazione un paio di mesi fa relativo a questo e non si sa di che morte si deve morire i cittadini che devono ricevere la concessione in sanatoria ma a sua volta pagare gli oneri concessori al comune che ripeto è l'unica forma di vivere economica per il comune state facendo sconvolgimento hanno toccato tutto, tutti hanno toccato tutto il ruolo dell'opposizione in qualche misura è stato deciso io però Presidente, l'appello che gli faccio è che lei non può dire un'ora di relazione a emozioni e so che poi lei non è così svizzero, non l'è mai stato, però non può essere un'ora, perché se un'ora deve essere per l'intervenzione ogni consigliere comunale al massimo può intervenire 10 minuti e non può essere il monopolio della maggioranza, perché se interviene Luca Franco in questo momento è critico verso l'amministrazione, ben, ben sta facendo il ruolo... Dovremmo fare noi e quindi noi lo ringraziamo per ma quando interviene anche il consigliere volante, io dico ai, ai colleghi della maggioranza che tutto quello che devono lamentare in questo consiglio comunale, che non può essere una vetrina soltanto per i cittadini, lo devono esercitare nelle commissioni, nella conferenza di gruppo e nelle stanze adibite a questo. Qui la vetrina la possiamo fare soltanto noi sì perché non, non, non abbiamo possibilità eseguere. non possiamo non abbiamo possibilità di esercitare il potere che esercitate voi poi dopo mi risponderà io le non le le io le faccio parte, non le non le faccio le parte le lei ha fatto il presidente e non sa che ha cambiato il regolamento io faccio parte di una commissione e io vado di più mi dispiace per lei perché lei esercita il suo potere in una maniera diversa detto questo se lei se Stavo lei collega... Ah, io non voglio cominciare, perché voglio... facendo un esempio... voglio Hanno ragione i colleghi che, ci hanno, che mi hanno preceduto. Non funziona nulla, mi spiace che il sindaco... È andato via. Non, non funziona nulla. E ha ragione Quindi, ma, io, il consigliere Ludovici. Mi sarà di supporto sicuramente il il vice sindaco ci siamo confrontati e credo che la prima volta che sia, stato, sia stata notata una ditta paltatrice sia quella volta che ci siamo confrontati e credo di ricordare 30.000 euro credo di ricordare che gli, gli si è applicata una penale di 30.000 euro ora 30.000 euro a fronte di quello che non avviene nel territorio di Ardia è gravissimo, è poco è nulla perché quando i cittadini non, non pagano per tempo la tassa della, della ricchezza urbana, gli si applicano sanzioni amministrative, no? allora io credo che il rispetto nei confronti dei cittadini, il rispetto da parte della società ha ragione, da parte della società che ha vinto una gara d'appalto in questo territorio anche grazie a quello che hanno scritto sul banco, io credo che sia poco dignitoso da parte dell'amministrazione intanto far trattare gli operatori ecologici in quella maniera, non è pensabile che gli operatori ecologici per avere un proprio diritto, lo stipendio, debbano tutti i mesi manifestare sotto il comune io mi vergogno da consigliere comunale dell'opposizione e questo voi lo dovete affrontare, un operaio che lavora e sta raccogliendo la nettezza urbana, non sta facendo il Papa, dovete far fronte nei confronti della, della, della ditta e semmai chiedere la risoluzione del contratto, e a maggior ragione che sono tutti operai che avete inserito voi in campagna elettorale, quindi questo è rispetto delle, delle vostro, dei, dei vostri confronti anche il tuo Policarco, anche il tuo ci sta. Sicuramente non ne troverai uno della vostra della minoranza. No, dei miei, ma mi fai i nomi e cognomi dei miei. Me ne fai i nomi e i cognomi, cognomi dei miei, avete finito di giocare. Dovete finirla di giocare. Sono tutti i miei, basta chi pagare. Non vi siete resi conto non mi siete resi conto che scotta il posto di lavoratario il comandante dei vigili se ne va chiedono la mobilità agli altri vigili qui non ci vuole restare più nessuno diventa una guerra fra poveri addirittura quando il consigliere di covici io, io ho ascoltato tutti per circa un'ora se lei non mi vuole ascoltare No, consigliere, no, adesso la No, se lei è la rinfresca, ho alcuni astudiati, però consigliere a per me è giusto, alcuni astudiati No, lo doveva fare prima. Io mi prendo, io mi prendo il, il mio tempo e me lo tengo. Però faccio un'altra cosa che lo faccio. Lo doveva fare prima. Poi il consigliere Parla, che ringrazio per l'intervento che per ha fatto, però è intervenuto alle 11.40 è, è 11 e ha smesso alle 11.20 io lo so Presidente se lei non vuole ascoltare io lo so, bene tutto però il volto giocare politicamente altra cosa vuoi ascoltare quello che succede quando dico che non può essere anche un battimento tra un consigliere comunale che presenta un'interrogazione sulle scuole bandate, diventa una guerra tra poveri e questo avviene perché non avete messo in programma la costruzione delle altre auto e questo avviene perché c'è un'assenza totale dell'amministrazione io sono preoccupato anche per la discarica come diceva giustamente il io sono preoccupato anche per quanto diceva il consigliere Franco per la discarica di Via Pavia. lì non è chiara la situazione e non è talmente chiara che io volevo interrogare oggi l'assessore all'ambiente e che non può dire il sindaco dice ma no mi stanno sostituendo in regione, è vero, ma non è detto che il, consiglio comunale debba fare, il primo consiglio comunale dove debba presentare la squadra degli assessori si debba fare la mattina lo facesse il pomeriggio quando la regione è chiusa perché io consigliere comunale voglio essere in grado di fare l'interrogazione agli assessori e siccome io sto qui, stiamo qui anche quelli che lavorano stanno qui il rispetto nei confronti della cittadinanza è quello che gli assessori stanno qui ma non della c'è il problema per, la, per quanto è avvenuto la Raipo io lo confondo con il parco giochi con le pelle e lì noi vorremmo capire un pochino meglio sul, sulla gara d'affalle se è vero quello che leggiamo dai giornalisti se è vero che la, la moglie e questo probabilmente ve lo doveva dire l'assessore sì. però noi non possiamo venire qui e parlare ai me perché però non ci rispondevano e siccome ci sono delle responsabilità personali lo vogliamo sapere c'è un'associazione sul territorio che opera e vogliamo sapere come opera, vogliamo essere tranquilli che questa associazione che opera, opera nella legalità e vogliamo sapere per quale motivo il presidente così sembra da quello che abbiamo letto è stato arrestato. Se è stato arrestato per un fatto personale sulla hosta nei confronti del comune, ma poiché c'è una società che opera nel nostro territorio vogliamo sapere tutto di quello che succede in questa società. Io credo che questa amministrazione ha ragione chi mi ha preceduto, debba mettere capo a mestiere, non sta facendo quello che dovrà fare, è vero che i problemi sono tanti, ma è anche vero che non siete entrati ancora nel vuoto. Tutti, non è vero che il sindaco ancora non si sente sindaco, tutti non siete entrati nel vuoto. Non siete entrati nel ruolo e quindi la città sta andando allo spacente. Affrontiamo dopo un altro punto all'ordine del giorno, ma un passaggio ce lo faccio. Non si può estinguere un mutuo di una cassa depositi e prestiti chiesto dieci anni fa, lo andiamo a estinguere dopo che abbiamo pagato interessi per dieci anni e non avete realizzato l'opera, la gente non sa dove scaricare. Allora semmai dovete avere il coraggio per tempo, perché avete fatto i spostamenti di bilancio, avete fatto come, come si usa col monopolo. E il bilancio del comune non può essere un monopolo. Qui si gioca, però io sono molto preoccupato per l'incolumità penale, personale dei consiglieri comunali c'è uno spostamento di mila euro per quanto riguarda, eravamo preoccupati Presidente per questa cosa, gli abbiamo chiesto, però voglio dire una modifica, io, io credo e spero che lei lo ritiri questo punto, ma non si può portare in di fuori bilancio, una addirittura con la dicitura Regione Lazio, no, è, è tutto, oh, è si rientra, però no, io lì mi lì auguro lì. che lei lo ritiri e ci spieghi che cosa sta succedendo. Perché forse qui non, non si è capito chiaro, ma c'è una macchina senza pilota. Il territorio è invaso dai rifiuti, al di là dell'interrogazione che facciamo, la bonifica qui non, non esiste più. L'istituzione la bonifica pulisce i canali e lascia accumuli di fondenza sulle, sui margini. Poi ci lamentiamo se ci sono inondazioni è ricascato tutto, io ho fatto appello sul via di microfono, lei il sindaco mi ha risposto attraverso i giornali, è riascato tutto dentro, ma quello che è ancora più grave che capita nel momento in cui c'è lo sciopero dei, dei spazzini e la gente continua a buttare perché vede i comuni di immondizia continua a buttare, rendendo quella zona di, di una non lo so, di una di tutto scarica. e questo accade perché il comune non è attento, l'amministrazione non è attento. Perché viene naturale, se qui è pulito lo manteniamo pulito, ma se c'è l'incondizia viene naturale. Puntate. Anche perché non avete creato alternativa. Non c'è l'isola ecologica e, e, e sta in, in, in progetto da anni. Ma qualcuno ce lo dovrà spiegare. Lo doveva fare la, lo doveva fare la prima ditta appaltatrice, sembra che, che è fuggita, non l'ha fatta, è fuggita con i 11 milioni di euro. E non possono pagare sempre i cittadini le fuitine delle ditte che vengono qui. Non può succedere, ma questo lo diciamo anche noi, per, per stare anche dalla, dalla vostra parte, dalla parte dell'amministrazione. Ma io un pochino di, più di attenzione, va dato. Si costruisce, sembra, e questo mi auguro che qualcuno mi voglia rispondere, si costruisce, si spendono soldi su un terreno che sembra che non è del comune ma non lo so, questo ve lo dovrà spiegare con l'amministrazione se è vero che sono stati spesi dei soldi comunali sul terreno privato si innescano guerre legali e nel frattempo noi abbiamo speso dei soldi e nel frattempo ancora non sappiamo dove andare a scaricare io credo che sia una situazione che va affrontata con serietà e non è più una questione maggioranza e minoranza questo è un problema del territorio della città non è più una questione di colori politici, è una questione ormai di vivibilità nel territorio. Io, sindaco, ho concorso contro di lei: ha vinto, ha avuto l'America. Io gli faccio gli auguri, il buon lavoro, io l'ho fatto all'inizio. Però non, è, non la guardo come uno che sta contro di me o io devo essere contro di lui, la guardo come il sindaco che deve guidare la città e sui passaggi politici io non gliene farò passare uno ma sui passaggi amministrativi a favore della città dobbiamo essere tutti, tutti insieme non può essere che se viene una ditta da fuori qui non può continuare a scippare le casse del comune perché la difficoltà che viverei probabilmente l'avrei vissuta anche io in una maniera diversa però l'avrei vissuta anche io da sindaco però qualche responsabile c'è e va individuato va individuato perché in questi giorni stanno arrivando da in Italia la ritenza urbana in e abbiamo notato che non è semplicemente un aumento del 12-50% ma fatti a circa un 38% e un 38% per una famiglia no no, no l'interesse allora, allora se a voi vi piace giocare allora, se a voi piace giocare giochiamo sui fatti personali nostri, ma una famiglia che in un momento particolare economico, gli arriva un aumento, io sfido chiunque ma l'aumento tocca il 38% la consiglieri andando a giugno No, non può dire il 38 la 6 no una no, volta io ho detto, ho detto che il 38 deve riferire al 6 del comune più l'equità che manda in cartella dopo 3 anni la mora, la piozza, la, piozza, la bianca, la rossa e la ciotola no, e il 38% grazie a questo è il concetto dell'amministrazione comunale se il comune mandasse la cartella direttamente al cittadino sarebbe il 6% bene, detto, una mito, una mito, detto questo poteva essere l'aumento poteva essere poteva essere anche mezzo ma in un momento di vacche e grasse per dirla così ci capiamo nessuno ci fa caso in un momento particolare può essere anche un concetto se l'amministrazione è assente fa male fa male perché il cittadino non si può sobbaccare di tutto e l'amministrazione la, continuare a far finta di nulla su tutto e raggiunta al 10% adesso ci sono delle scadenze importanti che lì è un momento particolare per, per l'amministrazione è un momento è un momento importante per le amministrazioni è, momento le amministrazioni, è il momento dove mi dà viabilità economica però io io ancora continuo a stare tra la gente e quello che sento tra la gente è che la stragrande maggioranza non può pagare di Esatto. non può pagare ma pa noi Ardea ah, poi, al di là di quello che è l'Italia ma Ardea in particolar modo è un popolo di persone corrette che vogliono stare nella correttezza che, che magari si tolgono anche una, una piccola, una piccola eh, possibilità di spizio ma vogliono stare in regola questo è sempre accaduto. e la gente è preoccupata perché non può pagare l'inno e molti mi chiedono ma c'è una possibilità di spostarla no, non c'è la possibilità di spostarla però loro arrivano affannati adesso ci mettiamo ovviamente non è tutta colpa di la sindaco no, è colpa mia ma la gente lo sa no. che quindi sappiamo il governo Monti oh, si sì. no. sì, però il governo Monti per fuori prima però l'amministrazione comunale non ha fatto nulla per limitare i disagi che ha creato Monti perché noi poi facciamo pagare l'aria che respira No? tante volte li alloghiamo anche no? quindi dovevamo trovare la possibilità di possibilità di stare più tranquilli loro i cittadini di Andia non possono stare tranquilli dal momento dell'iscrizione alla scuola il cittadino di Andia non sta tranquillo da, da quando nasce e allora e poi concludo perché ci saranno altri interventi credo c'è poco da stare da tranquilli c'è poco da stare tranquilli e io credo che siccome Ardia sta nel barco sta cadendo, di questa cosa ne faccio specie che i consiglieri comunali di maggioranza non se ne stiano rendendo conto quando ha fatto un piano ha fatto veramente un piano Va portato avanti una situazione diversa di quella che è stata portata avanti perché poi, al di là delle peghe politiche, non ne azzeccate una, siete pure un po' sfortunati, ma non ne state azzeccando una. E io, da cittadino, prima ancora di essere amministratore comunale, sono preoccupato, sono preoccupato per l'avvenire mio, personale, dei cittadini, dei miei figli. Cioè, qui non c'è un, uno sprazzo di, di, di futuro, non vediamo nulla grazie grazie grazie a tutti i al e a Caprano Rossi, Giordani non anche però eh, Giordani eh, ne ha fatto a Caprano grazie grazie presidente. sono a tutti e eh, mi rilancerei L'ultima cosa è che il capocattello dice cioè che io mi sento amministratore. Tu mi sentirai capocartello e consigliere comunale di minoranza. Gli amministratori sono coloro che amministrano, noi non stiamo amministrando. Ma abbiamo avuto la fortuna di dare il nostro contributo e forse dimostrare a qualcuno che qualcosa doveva cambiare. Ma non lo dico perché vedo sono minoranza, di fronte c'è una maggioranza che deve essere libera prima è ovvio che oggi un paese è comunque è rimasto indietro rispetto già dai paesi di micro nonostante la crisi economica che il mondo sta avendo quindi è difficile andare avanti ma una nuova piccoli, amministrazione comunale per far sì che si inizi da subito il tema dovrebbe subito comunicare da niente quei terreni che sono finiti contenziosi quanti contributi ha certo la nostra comunità? tutti Tutti. questo territorio è un territorio dove i contenzi contenzi sì. contenziosi cerchiamo subito, così sì. cerchiamo insieme dove i contenziosi sono sì. all'infinito ricordo ancora quando l'onorevole De Verdiardo Casini insieme a Carlo Ruffelli in Piazza L'Andrea, fecero una bellissima manifestazione dove anche chi era contrario comunque ha assistito a quei lavori dicendo mettiamo la prima pietra per la casa comunale c'era anche un contributo importante perché doveva nascere il sito che è la casa dei cittadini poi è arrivata la Lugione e quella pietra si è trovata prima di arrivare a si è fermata lì e perché c'era un contenzioso con un pastore, capito? Poi oggi nasce il secondo contenzioso, con l'isola ecologica, ma non è possibile che questo comune non ha terreni di proprietà che primi di contenziosi, domanda, non, non è un attacco al sindaco o al Presidente del Consiglio o ai consigli di maggioranza è una riflessione fondamentale che coloro che stanno amministrando dovrebbero fare dal giorno dopo della vittoria nel rispetto di un programma elettorale intanto io comunico che i terreni più di contenziosi sono questi andiamo a prendere i contributi regionali, provinciali, europei e mettiamoci a passo con i tempi rispetto a, al terzo millennio non vorrei più dire ai paesi di Vicos rispetto al terzo millennio in si vive qui c'è nulla poi, se per caso quel dirigente non è stato capace a prendere, eh, ad usufruire di quei contenuti, andiamo a cambiare anche il dirigente. Io, sindaco, è vero che i dirigenti, se sono capaci, senza offesa per il ho voluto impegnarmi. Non so di chi vuole impegnarmi è libero, o è poco capace. Perché io, se si fare il sindaco della mia città, non mi metterai ne contro nessuno perché già in campagna elettorale abbiamo fatto la squadra voglio fare il sito ma la mia squadra è questa se voglio la crescita della mia terra altrimenti non vado a mettere il cugino e il cognato con i vuole non è così Cioè, nel senso che se vince mio fratello non posso mettere il mio cognato a fare l'assessore io, io sono il responsabile e affinché il mio paese possa crescere e mettere l'assessore capace e mi riallaccio all'ultima battaglia che noi abbiamo fatto dove abbiamo fatto fare una profonda riflessione e di partito l'abbiamo vinta come partito come opposizione e con l'intenzione di opposizione insieme a tutti i punti e al partito politico la distrazione di... sul caso di Cilio certo. noi abbiamo circa 7 nuclei abusivi qui faccio appello ai giovani che sono la maggioranza che mi sono seduti di fronte abbiamo sette nuclei abusivi dalla madonnina alla Panditella, alla castagnola alla castagnetta all'uso civico quando è? quando ci sarà un'amministrazione che, prende, che prenderà il toro per le corna e vedere se veramente devono ancora esistere in questo terzo millennio eh, cittadini di serie A o di serie B. Il postino che non arriva su a via dei Colli Marini, e, però a via dei Colli Marini spesso ci si fa in campagna elettorale a chiedere dei Voti. Si esce da via dei Colli Marini, si torna sui parchi della maggioranza, che non credo che la minoranza avesse avuto rapporti con i cori guariti. Sono molti membri di maggioranza, senza paroli, che spesso in campagna elettorale vanno dati 100, sono 30 anni che prendono il giro con la gente, 30 anni, che eh, i musicisti ci verranno a più presto di soldi, Ora, sabbatica i soldi, cori i soldi, e le regioni sono variate tra il centro-est e il centro-sinistra. Chi sono stati quindi i responsabili a tutt'oggi? Chi è il responsabile che questi terreni sono rimasti ancora del demagno e non sono ancora diventati di proprietà? Non ce l'ho, chiede il sindaco, perché oggi potrà trovarsi da trattonino a base, chiunque esso sia. È un tema che va affrontato, ha ragione il capocartano quando dice eh, non è questione di destra o sinistra, perché è dispregevole fare il di consigliere comunale di minoranza. Io... Passate il termine, francamente, delle volte evito le manifestazioni, anche se non sono responsabile, evito che eh, si rischia di prendere gli attacchi. Ma io, che centro? Si, immagino un consigliere di maggioranza, quindi sentivo l'intervento di Policarpo, sentivo gli interventi di Luca. Luca ha letto la recca eh, all'infinito. E allora, dove l'amministrazione da dove deve iniziare? Da dove, da, da dove dovrebbe iniziare? c'è una provincia che sta scomparendo rispetto all'ultimo decreto legge che stanno facendo e sono preoccupato per questa favola che è diventata la scuola superiore eh, ho capolari ma non ci vedo più neanche io è preoccupante ma finirà, finirà eh, la provincia di Roma chiedendo le province che hanno le deleghe sulle scuole superiori sulle state provinciali, le uniche deleghe ma le scuole vanno fatte andranno qua fatte quello che io chiedo di avere terreni privi di contenziosi affinché da domani si rinizia a prendere i contributi europei, provinciali, regionali, affinché noi, noi possiamo stare a passo con i tempi, cioè si è rimasti troppo indietro, responsabile voglio dire voglio essere buono, io sono il capogruppo del Partito Democratico, ho scelto questo partito che è dico da 5 anni nelle liste civiche nel centro-sinistra, sposo questa causa perché è un partito che nasce 5 anni fa, dove la democrazia non ci ritrovo, perché sono la cattolica e moderata e mi ritrovo in quel partito. È un partito che oggi rappresenta oltre il 30%, è un partito che può dare un contributo anche al centro-destra del esiste. È un contributo che può dare, cioè quando noi abbiamo dato il contributo per la scuola superiore, c'era una, una missione di centro-destra, c'era una missione di centro-sinistra, una scuola di tutti i colori politici, la scuola è di tutti. Quindi, credo che dopo tutti gli interventi non sono qui delegato a mettere il cappello su quello che è accaduto, è compiuto del silver. E noi ci stiamo mettendo tutti da buona costanza, tutti ci abbiamo messo la faccia, siamo stati eletti, maggioranza e minoranza, c'è un'amministrazione che deve partire ancora. La povertà ha fatto gli auguri e io rinnovo gli auguri. C'è un'amministrazione che deve partire, oggi c'è un documento delle deleghe de degli assessori, vedremo eh, il volto di dal mattino, la regione capocartello forse sarebbe stato opportuno che il consiglio comunale fosse svolto nelle ore pomeridiane affinché la regione razza è chiusa, altri enti superiori sono, superiori sono chiusi e quindi avremmo avuto l'opportunità direttamente di conoscere gli assessori. Quindi detto questo aggiungo un'altra interrogazione che è il paese dell'interrogazione. C'è cioè il signor Girolamo di Giacomo, c'è il signore Girolamo di Giacomo che ha raccolto addirittura 71 firme per rafforzare questa richiesta che è già un protocollo avanzato nel protocollo del comune di Ardea, dove scrive a nome di numerosi abitanti via degli erbellini con l'obbligo di informarsi ciascuno per quanto. Eh, di propria spettanza e competenza di quanto segue. All'altezza del numero 519 che è un piccolo apprezzamento di terra adiacente alla strada in conto primo di recinzione. Questo vogliamo sapere se questo è proprietà del succo del comune o del privato. Se è del comune, il comune dovrà eh, preoccuparsi della ripulitura dello stesso. Se fosse privato, come ha fatto già in precedenza l'amministrazione comunale mandando le lettere. A dei proprietari per ripulire delle strade che abbiamo visto in casa della vita, in località di Ardea insomma quello che è, che è stato fatto, quindi invitiamo anche il proprietario che fosse, a ripulire il terreno, se, se è il proprietario comune, magari nella ripulitura se è un terreno di contenzioso, facciamo un parco, un giorno per i papiri, perché no, quindi questa è già stata con la, la riconsiglio alle mani del segretario che vorrei nel prossimo consiglio risposta al segretario, grazie. Dite la verità. Grazie, signor Io, a me non sì, mi ha mai fregato niente quel pezzo. Quanto volevamo pulire il pozzo, il, il, il fosso, tu sei stato a dire che non serviva perché il fosso era pulito tutti gli anni e non negarlo. Ma è il negare, Presidente. Chi è? Prego consigliere Cabral. Buongiorno a tutti. Io prima di iniziare il mio intervento vorrei fare un no, mia... mi mia... Vorrei ringraziare i cittadini ma anche tutti i consiglieri, dalla maggioranza della direzione, gli assessori, gli ex assessori, nonché okay. okay, il sindaco, il presidente del consiglio e tutti anche i dipendenti comunali. Perché come sapete un, circa un mese e mezzo fa ho avuto un brutto incidente e sinceramente ho ricevuto tantissime telefonate, tantissime visite, quindi ripeto sia dai consiglieri dell'opposizione che dai consiglieri della maggioranza nonché dai, dai cittadini. Quindi vi ringrazio personalmente in maniera molto sincera. Allora io intanto vorrei fare un richiamo al regolamento. Eh, un richiamo al regolamento mi piace che è uscito il Presidente del Consiglio Massimiliano Giordani perché vorrei rifarmi anche al suo comportamento perché non credo che eh, sia in grado al momento di eh, gestire la Gori Daura. C'è un regolamento eh, che non credo venga rispettato in alcuna delle sue parti, molte polemiche, molte cose si potrebbero evitare semplicemente attenendosi a questo. È stato votato dalla Commissione Comunale, è stato approvato, è diventato quindi eseguibile e ne invito di conseguenza a rispettarlo. Intanto le interrogazioni, Presidente, si legge nell'articolo 48, l'interrogante o l'interpellante prima della risposta del sindaco, dell'assessore può illustrare la sua interrogazione e interpellanza. A tal scopo non può peraltro parlare per oltre 10 minuti? Allora, questa sembra una regola di poco conto, ma eviterebbe una, eh, una situazione a cui abbiamo assistito oggi. Le dico. C'è stata la convocazione per le ore 10, siamo arrivati alle 1.20 e ancora siamo nell'ora delle interrogazioni. Perché le interrogazioni devono essere presentate anche in forma verbale, nella prima ora della dell'assoluta di norma, non è un termine così rigido da rispettare, ma comunque di norma, quello è più o meno il tempo dedicato a questa, a questa parte. Ma soprattutto devono essere concise, devono riguardare un argomento specifico e non è possibile che lei permetta che ogni consigliere faccia una, una, uno, un comizio elettorale che non compete a questo consiglio. Quindi io la invito a leggere attentamente il regolamento e ad e a farlo rispettare, perché non è lei colpa dei, dei consiglieri, è lei che in qualche modo dovrebbe dare delle regole, far rispettare quelli che già esistono. Altra cosa, <ride> inizialmente all'inizio di questa seduta c'è stato un partitecco tra il consigliere dell'opposizione Mauro Giordani e di nuovo lei presidente perché <ride> si è venuta a creare una situazione per cui si convoca il consiglio all'interno di un centro anziani, non c'entravamo neanche nei banchi e nonostante questo, nonostante siete in tocco marcio, tra virgolette, sentiamo delle battute poco carine da parte sua in cui dice, eh, scusate cittadini spostatevi perché i consiglieri vogliono stare più larghi, non esiste, sempre il regolamento, l'articolo 12 dice, le sedute del consiglio comunale si tengono nella sala del palazzo municipale destinata allo scopo, allora però Gravi, giustificati motivi non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze, la giunta municipale con apposita deliberazione può determinare un luogo diverso di riunione, dando le notizie alla cittadinanza mediante pubblici avvisi e al prefetto mediante il dio di copia della deliberazione. Allora, l'invio della copia al prefetto, la copia de, de, penso che non esista, non è quindi gliela chiedo, però... Qui si tratta anche di un problema di sicurezza. In India, tetto, tutta delle... certo. suo... allora, qui si tratta anche di un problema di sicurezza. Non può fare le riunioni del Consiglio in qualsiasi luogo lei ritenga opportuno. Ci deve essere una sede appropriata e questa non lo è. Quindi nel momento in cui si nascono a creare delle situazioni come quelle di oggi. Io la invito intanto a fare una colpa o comunque a condividere i consiglieri comunali nel momento in cui si relevano una questione di questo tipo. Allora passiamo alle interrogazioni. Allora io ho fatto un'interrogazione scritta che è stata già proposta. Ora mi prendo il presidente. Va bene, riesco. Ah, un'altra cosa un'altra allora, cosa, quella era una un, un, un, un regolamento, lei me l'ha permesso e io lo sto facendo un'altra cosa, la convocazione viene sempre con una, alle 10, inizia dopo le 11 addirittura la tolleranza è di un'ora, lei ha fatto la stella alle 11.05 non per essere sempre le, della solita rigidità eh, che vogliamo semplicemente fare un polemica sterile però quella tolleranza di un'ora non può diventare la regola, può essere un'eccezione di una volta Se, io la invito a fissare delle, eh, degli orari e a farli rispettare, nel rispetto di tutti, cioè dei consiglieri, dei cittadini che intervengono, ma soprattutto che non... L'ora è la regola, io devo rispettare un'ora. Ha fatto l'appello e non certo l'ha rispettato. Ha allora, passate alle interrogazioni, io ho fatto un'interrogazione... Eh, sì, al sindaco, protocolare il 14 di novembre, relativa all'Igenda Urbana. Ci ritroviamo di nuovo di fronte al problema dei rifiuti, di nuovo di fronte al problema degli scioperi da parte dei dipendenti dell'Igiena Urbana che probabilmente non vengono, si vedono non pagare gli stipendi e di conseguenza non svolgono il servizio per cui sono chiamati è stato già sollevato dai miei colleghi, però vi leggo l'interrogazione scritta o quantomeno me la riassumo. Allora l'offerta il... della società che è stata presentata dopo ovviamente il banco che è stato pubblicato, prevede la sperimentazione del porta a porta per il solo centro storico con modalità spinte vale a dire tutte le tipologie di materiale ritirate presso le abitazioni e gli esercizi. L'offerta a pagina 37 prevede quale servizio aggiuntivo e o migliorativo, l'estensione del servizio porto a porto spinto a tutto il territorio comunale, ad eccezione delle case sparse delle abitazioni, mentre avviare i balneari. Il tutto è senza onere aggiuntivi per l'amministrazione. Il contratto che poi viene siglato tra l'amministrazione l'igiene urbana consigliere totalmente e senza alcuna Il contratto che poi viene siglato tra l'amministrazione comunale e che Urbana, un totalmente che per alcuna variazione è società. La parte del territorio comunale avviene in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto previsto nell'offerta, vale a dire la carta, il vetro, l'alluminio la, la barra sognata non fanno parte del porto a porta, ma vengono raccolti nei cassonetti eh, collocati sul eh, manto stradale. Questo significa che tra l'altro, questa è un'osservazione, il cassonetto diventa ricercato di diritto tipo. Ora, quello che si chiede all'interno dell'interrogazione, in virtù anche di un aumento della danza a cui abbiamo assistito, è di conoscere, e, e preferibilmente con una risposta scritta in un certo. entro i 10 giorni che sono stabiliti dall'articolo 7 10 bis lettera B dello Statuto Comunale, i motivi per i quali la raccolta differenziata avviene in modalità di formi da quelle previste dall'offerta. E si chiede di nuovo al sindaco di fornire tutte le copie di tutti i dati degli ultimi due anni, compresi i costi relativi ai conferimenti delle varie tipologie di rifiuti nelle scariche e i prospetti di verifica e controllo da parte dell'amministrazione dello svolgimento di altre attività previste contrattualmente, quali commissione centrale pulizia e mini, lavaggio e disinfezione dei cassonetti. Allora, io vorrei una risposta da parte del sindaco, che non penso che sia la sezione al momento slegato all'ambiente e ai rifiuti, quindi c'è questa possibilità. No, dal no, regolamento non si può rispondere il Consiglio. Allora, Presidente, è un regolamento. Sì, il sindaco, così come l'assessore competente nella materia oggetto dell'interrogazione, può valersi della facoltà di rispondere anche in maniera scritta e in seconda battuta Può. Può. Può. Sindaco, lei fa un'interrogazione che è stata protocollata il 14 novembre. È il diritto da lei, è responsabile. E, e rispondo, io non faccio gli appalti di nessuno, io faccio il sindaco, è un'altra cosa. E allora l'articolo gli... allora, 45, dottoressa. Il sindaco, ovvero l'assessore, potrà alla di pubblica che riferisce l'interrogazione o l'intervallata potrà eh, dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dare o di dover la risposta ad altri l'ho appena detto, è la facoltà di dichiarare eh, che ha bisogno di tempo per rispondere a questa cosa, si tratta di un argomento che portiamo in consiglio praticamente da, dalle prime sedi maggio quindi magari se ci diamo una svegliata mi basta allora un'altra cosa eh, volevo sottolineare un aspetto che già in realtà era stato sottolineato nei precedenti interventi dal collega di opposizione Stefano Pudolici perché eh, penso che sia in una grande inaudita quello che è successo la notte scorsa nella, nella palestra di, di via Campestarne eh, io chiedo ufficialmente eh, una spiegazione per capire tanto da chi erano gestiti i lavori, da chi sono stati eseguiti, chi hanno competenze a eh, controllare che effettivamente i lavori siano eseguiti nella corretta maniera. Perché siamo andati di persona, abbiamo alzato i pannelli che si sono caduti dal soffitto, sono veramente pesanti e veramente se il tutto fosse accaduto durante il giorno, voi pensate che quella palestra è occupata dai bambini dalla da mattina fino alla sera, fino alle 11 di sera, perché anche oltre l'orario scolastico ci sono comunque delle attività sportive. Ci sono associazioni sportive che la utilizzano, quindi si vanno ad all allenare per il basket, per la pallavolo e di conseguenza è sempre piena di gente, addirittura i bambini, ci sono anche durante l'orario scolastico 50 bambini per volta uniscono le classi e portano le ore di operazione fisica a fare eh, ginnastica all'interno di quel locale. Allora, se tutto fosse accaduto di giorno, oggi non saremo qui, saremo lutto per una tragedia che veramente non, non si capisce come possa essere accaduta. Anche perché, come sottolineava il consigliere Ludovici, in realtà non si capisce neanche per quale motivo siano stati eh, installati quei pannelli, non hanno alcun senso. Quindi io invito l'amministrazione a fare grandissima attenzione nei confronti delle problematiche legate alle scuole, si tratta veramente di piccoli interventi, lo diceva il consigliere, da, da, dal vetro rosso alla maniglia della posta, alla lampadina, loro non sono autorizzati a fare questi interventi direttamente all'interno del testo scolastico, devono necessariamente eh, mandare le richieste al comune richieste che arrivano ma se non hanno risposta. Io invito a fare maggiore attenzione perché determinate cose sono assolutamente pericolose. Ci sono, c'è una scuola qui sotto, il Santa che è forse quella migliore di tutto il territorio, e però ha dei pini con le rami pesanti che se cadono eh, possono diventare pericolosi per, per i bambini ma anche per, per, per, il, per il personale scolastico e per i genitori grazie grazie al consigliere al consigliere Ruffi sì. eh, a facoltà buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno a tutti buongiorno a tutti i cittadini eh, io ringrazio tutti i consiglieri che mi hanno preceduto eh, perché hanno esposto la serie di problemi che appaiono in questo territorio e, e spero che, che, che in un periodo futuro possiamo parlare di qualcosa di, di positivo di bello che questo territorio si può fare e non sempre un problema di interagione di costruzione ma rimango mortificato dal fatto che in questo Consiglio Comunale nessuno ha speso una parola una parola per un'alluvione che c'è stata il 31 ottobre a il senato Enzo in cui sono state colpite centinaia di famiglie io, eh, siccome abito in a Zorana, sento in maniera particolare questo accasso, che mi sono fatto carico personalmente di presentare una mozione a favore di queste persone, che adesso la dà perché non riuscire a tutti Ma il conto corrente più i terremotati, che fino a quanto? Allora... Non tutti sanno che il 31 ottobre 2012, verso le ore 17 circa, intorno a San Lorenzo, in via delle acque e attraverso i Pitrovi, a seguito del suo privaggio e della conseguente esaltazione del fosso della moneta, tutta la zona è stata interessata alla che mettendo in gravissime difficoltà i relativi abitanti. Io personalmente ho assistito in prima persona, ho visto con i miei occhi la gravità dell'evento, ho visto gente piangere e di conseguenza ho visto sfumare in pochi minuti tutti i sacrifici nelle vite di ognuno di loro. In tale circostanza sono <coughs> rimasto molto sparolpito per la loro compattezza, per l'identità che hanno avuto le famiglie colpite nell'affrontare il disastro causato dalle acque per gli altri. A questo punto io mi domando se nel terzo millennio queste cose possono ancora accadere. Non sto cercando di dire la colpa, che sono i responsabili e non sto buttando di su nessuno, ma credo che da quanto è accaduto tutti insieme dobbiamo farci un esame di coscienza e dobbiamo avere la forza e il coraggio di prendere serie e significativi provvedimenti, sia immediati che futuri. A tal proposito chiedo a questa amministrazione i nostri concittadini stressati non vengano abbandonati a se stessi, ma che ci sia un competto forte e solidale. Per aiutarli a risolvere il loro dramma. Invito pertanto tutto il Consiglio, assessori compresi, ad intraprendere tutte quelle iniziative necessarie affinché questo disastro non si avvenga un'altra volta, incaricando magari tecnici capaci al fine di studiare le cause e risolvere in maniera definitiva i ripetersi di situazioni analoghe, mediante l'intreccio di tutti i mezzi e accorgimenti necessari. Ritengo inoltre. Un impegnato provvedimento che in questa assise potrebbe prendere è quello di, di deliberare, uno consideriamo come a favore dei cittadini interessati all'attaccamento delle proprie abitazioni, sia da fare, sia le somme all'avversamento della seconda rata del IMU del 2012 e le somme all'avversamento della medesima imposta nel prossimo anno 2013. Allora, nella circostanza Colgo l'occasione per ringraziare personalmente il sindaco Lucasioni e il figlio sindaco Fulvio Bardi per la loro disponibilità che hanno dato per un primo intervento a Dio, ma in particolare voglio ringraziare anche il personale della protezione civile dell'Unione per il loro corto intervento e del personale della dipettante urbana, cosa per la Stato, questo, anche che è sono prima e con i propri hanno contributo alla ricorsione e il relativo sbattimento di tutti i materiali che i cittadini interessati al disastro sono stati di costretti a portare perché va più del Infine, come di tutti, tutti questi sfortunati cittadini, porto la loro disperata richiesta rivolta a tutti i consiglieri e assessori, non c'è tanto. Grazie. Grazie. grazie. Per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 allora, abbiamo chiuso le due ore di mozione e 2 ore, 2 e 5, 3 consigliere, è non La situazione che ha spesso questo consigliere no? e te sai bene perché tutti i giorni accendiamo il televisione che succede no? e noi devo dire una cosa nella disgrazia che hanno avuto i cittadini no? in questo paese in questo merito siamo stati funzionati per quello che è successo conoscendo perfettamente la nostra zona dove da qui esce e viene tutta l'acqua di Castelli Romani e la disgrazia che ci hanno avuto questo no, siamo stati postanati perché poteva succedere di più come è successo nel 2005 e non a caso io ho fatto l'interrogazione il 13 agosto e cioè poi me l'ho prodotto con l'altra per andare a verificare tutti i scuoli i vostri scuoli mandano a terzo tempo un'ora al giorno, basta un'ora al giorno gli uffici, non so i vicini urbani togliamoli di macchine i vicini urbani che possono andare prima, no? Già. Ecco, questo è il senso. andiamo a verificare, hanno atturato i posti, hanno atturato i dubbi, hanno messo i dubbi del freddo dove ci passava un clima d'acqua, cioè, queste cose vanno verificate e non succedono solo giù perché sono passi giù e vanno giù dal salo ma succedono qui a Roma cioè, questo è un catastrofico perché se non vengono presi in tempo e fanno aperti gli scarichi diretti ai posti e il colpi canali senza autorizzazione che hanno messo di sviluppare per passare tra il territorio e a piacere, ci dovremmo in questa situazione. Grazie. Grazie al Consigliere Luigi, chiaro chiuso il punto, mozione di interrogazione interpellante, andiamo avanti all'ordine del giorno del Consiglio, punto numero 4, discussione, mozione presentata il personale 19 2012 allora, oggi la Allora, oggi è allora la parola al segretario comunale per la lettura di tutte le modalità delle... della mozione allora cioè lo statuto comunale documentare... prevede all'articolo 7 finito le modalità di votazione della mozione, quindi lo dico a tutti in particolare agli votatori. Ne do lettura. Il Presidente del Consiglio c'è stata la carica nel caso di approvazione di una mozione di fiducia votata dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al procedimento segreto, abbiamo preparato ovviamente noi le schede e loro, con l'istruzione del Presidente del Consiglio Comunale in carica. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due punti dei consiglieri assegnati senza computare al fine il Presidente del Consiglio Comunale e viene messa in discussione non prima dei 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Ora mi Se la mozione non viene approvata con tale maggioranza, si procede alla seconda votazione. Se anche con tale successiva votazione la mozione non ottiene la maggioranza dei terzi, si procede alla terza votazione e l'amore di sfiducia approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati quindi due terzi, due terzi e la maggioranza assoluta ora adesso poi deteniamo se anche tale maggioranza non è raggiunta c'è cioè una quarta votazione e nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza dei presenti quindi due votazioni e due terzi una votazione alla maggioranza assoluta la quarta votazione alla maggioranza dei presenti ovviamente senza computare a partire il Presidente, quindi fondamentalmente sostegno Grazie al allora, Segretario personale, ai vari per interventi, il, il Consigliere Ludovic a aforo. Io vorrei ritornare su questa mozione, po' eh, sul fatto tecnico della mozione, no. ma sul fatto sia politico che personale, noi abbiamo fatto una mozione di fiducia dove dopo 30 secondi di perenza, che è stata letta, i dati, eh, avete, sono ritirati, e avete sottovalutato i primi avete... possono avete io? Non, non lo so, non lo so. è una posto non è una è è se è passato è un fatto politico quale sarebbe il partito? a parte l'attacco obbligatorio. Aspetto, diciamo, se c'è il presupposto di cambiare il Presidente del Consiglio no? dopo 20 il Presidente del Consiglio ci vuoi? 10 consiglieri comunali? no, qua diremo sempre se la scrive adesso il Presidente del Consiglio questo è caso perché se facciamo il Presidente del Consiglio non sei consiglieri comunali perché 4 gli scappa qualcosa il dopo il, dopo il, il terzo consiglio, comunale vi sfiduciamo un altro presidente del consiglio? Noi non possiamo stare a far falluzzo sui giochetti. Io voglio che sia una, una, una situazione chiara. Se c'è un fatto che è prematuro per la sfiducia del presidente del consiglio, quale è stato grave? È se c'è stato il generale Kirchhoff, è proprio più la maggioranza che ce l'ha detto. Noi non possiamo stare in giochetti, e cose cose che viene truci. una cosa spiacevole. Eh, per dire <ride> grazie Presidente io un discorso del genere no, no, no, no, non ho mai sentito ma cosa, cosa voleva dire no, non si è capito cosa no, è. è allora il regolamento prevede prevede ho parlato di regolamento ho parlato di regolamento eh, allora ritorniamo, ritorniamo indietro nel tempo, ritorniamo indietro nel tempo perché, perché io so. Sono... ok, allora, allora ritorniamo indietro nel tempo, no, Il giorno 19 ottobre 2012, se non disbaglio, il Consiglio Comunale è stata presentata una mozione a 10 firme ok? almeno le firme sono autentiche perché se no dato che l'ha presentato il sottoscritto c'è l'autorità giudiziaria dite che le firme sono false mi becco una denuncia no? e poi andiamo avanti e facciamo una perizia calibra ok? la motivazione dei tre consiglieri qual è stata? non ha detto che non hanno firmata e non volevano attrezzare hanno detto, no, adesso ve lo spiego io hanno detto, caro consiglieri che le modalità di presentazione e i tempi non sono stati condivisi, perché la mozione doveva essere protocollata, secondo loro, al protocollo generale, secondo me protocollata nel punto mozione e interpellanza, che la sede più logica. Può essere, ah, bisogna aspettare a mezzogiorno invece lo ho alle 11.40 in Consiglio Comunale questo è il problema allora, io direi una cosa invece, prima leggiamo che cosa abbiamo firmato no? e discutiamo su, su, sui motivi perché se il presidente, no, noi gli contestiamo determinate azioni, giusto? Se il presidente dice no, guarda, per me ho fatto, è tutto fatto perfettamente, oppure può riconoscere i propri errori, possiamo pure un attimino noi discutere quello che dice lei, eh, consigliere quindi oggi leggiamo, leggiamo un attimino la nozione in modo tale che conosciamo no ah, sapete i punti i tre punti quali sono che abbiamo, che abbiamo dato la scrittura abbiamo chiesto la scrittura al Presidente sono dei punti essenziali secondo me, eh? no, a me... Mi dispiace quando accadono... Vabbè, Giuseppe, quando accadono queste cose. Io quando sottoscrivo un documento non è assolutamente un fatto personale nei confronti del Presidente. Io svolgo il mio ruolo di opposizione. Ritengo che ci siano stati dei passaggi non all'altezza da parte della presidenza del, del Consiglio e in quel momento non rappresenta Giordani Massimiliano rappresenta la poltrona del Presidente del Consiglio detto questo io ho spiguto la poltrona del Presidente del Consiglio ma la posizione di chi sottoscrive un documento lo sottoscrive pensandoci che sta non si può scrivere e poi ritirare mi dispiace che i consiglieri abbiano detto, ritirato, firmato quando si firma un atto, la dimostrazione di essere uomini sta anche in questo, non basta far più i piedi, no? allora io se ho sottoscritto un atto, la mia questa deve essere una dichiarazione di voto, a me non interessa che il voto è segreto, io come per Presidente personalmente non ho problemi, non ho assolutamente problemi, ma su una posizione politica sulla la, la, la posizione del Presidente del Consiglio io sono una minoranza e ti sfiducio perché non ti ho ritenuto all'altezza in alcuni passaggi all'altezza forse non, non, non, ho ritenuto... non ho ritenuto il tuo comportamento e a... consumo per il ruolo grazie e qui non è che si può passare la palla a dire ma no adesso vediamo che cosa è successo, spiegamoci no, ci sono dei consiglieri comunali che hanno sottoscritto io ho due luca io ti sostengo perché nel momento in cui tu sei venuto e c'è stato, te lo dico chiaramente lo sento anche in un altro consiglio comunale c'è stato un qui pro quo perché a me era stato avvertito che dovevamo sottoscrivere il nostro istituto, cioè che era quello al sindaco. Mi hanno chiesto, mai... non mi hanno chiesto, mi hanno chiesto, mi hanno chiesto di fare no, no, cosa per sé. Sì, la possiamo sempre fare adesso. Però questo, questo, questo, questo, tu c'hai riferito. Chiudo, è sempre collegato, è sempre collegato che a lui siamo preparati adesso. Prego. però io credo che al di là adesso dei giochetti noi stiamo parlando di una miseria allora allora dico il primo, la, il primo contatto che noi abbiamo avuto e questo lo può confermare il consigliere Lovici io sono stato invitato a firmare la, la nozione di al sindaco o no? poi c'è stato più tipo tutto quello che volete eh? Io ho comunque letto la funzione di scrivere al Presidente e il ruolo della minoranza deve essere questo. Ma come potevamo esimerci noi nel momento in cui c'erano quattro firme di consiglieri maggioranza? E, e, e non possiamo soltanto discutere, ma sai forse il Presidente ha fatto questo, non lo doveva fare questo, rimaniamo a parlare. Poi personalmente, Presidente, c'è una cena personalmente non ce la facciamo ma sulla posizione io ripeto che confermo la mia sottoscrizione alla mozione e deve essere una dichiarazione di voto, a me non interessa il voto segreto io sono pronto a inquadrarlo lì nella telecamera e poi se il Presidente ha trovato i numeri per mantenere la sua posizione, io non è me ne dispiace, sarà servita per lezioni le la prossima volta sarà per dentro anche ai voleri di tutto il Consiglio Comunale. Ma la mia giustificazione è stata il fatto che il Presidente del Consiglio, io l'ho invitato più volte a rispettare il regolamento nei miei confronti in particolar modo quando dicevo presidente ma lei come vicepresidente a me mi deve invitare alle conferenze di capi devo, devo riconoscere che ultimamente lo sta facendo il prima non l'ha mai fatto lo ha lo spiritoso quello me non, non è piaciuto ma ha mandato una lettera cioè, cioè, queste cose sono antipatiche perché il conto quando stiamo a fare parliamo di allo ma nel momento in cui tu mi notifichi una lettera che ti dici ti invito di volta in volta quando lo decido io a secondi punti questo non è carino non è carino perché stiamo comunque rappresentando i cittadini e la posizione istituzionale non deve venire mai meno grazie al consigliere del grazie sì, Presidente, noi abbiamo creato la fiducia no. e c'erano anche le motivazioni. Noi a livello di gruppo e che è scritto qui sopra c'è un accordo per eh, dire del prossimo consulare di congresso. È stato fatto di mattina, poi io personalmente sono stato presente e non sono stato avvisato. Io sono a su delle furie perché noi concordammo in seconda no, di capi che il Consiglio Comunale, sono 18 anni è vero? Io ho concordato che il Consiglio Comunale lo ha comunque svolgersi nelle, nelle, nelle ore pomeridiane. Mi viene comunicato via mail che è stato anticipato nelle ore antimediane e non sono stato avvisato e quindi mi si è sprofondato tutto. Poi, per esempio il perno su questo lo 30 volte, se uno c'ha i numeri va incontro a una speduccia politica, non succede niente e finisce la storia, lei uno deve giustificare perché è cioè Noi siamo a minoranza e noi dobbiamo comunque andare avanti su questa cosa perché comunque c'è stato un altro improprio, forse leggero, comunque è stato improprio. Io non, noi non siamo stati avvisati, anzi io ho mandato i messaggi, essendo il il capogruppo a tutti i consiglieri comunali dicendo che il prossimo consiglio si terrà il giorno d'artecale e deve avere 17. Mi viene inviata una mail dove mi anticipato la, giovane, la, la le ore eh, mh, antimeridiane e a questo punto, con vero piacere, ho firmato la sfiducia. La maggioranza, se avesse preso posto in questi banchi, avrebbe fatto la stessa cosa. Quindi, non è che il Consigliere, di maggioranza, deve preoccuparsi di questo. Deve andare avanti, sicuramente, ci saranno i numeri per confermare il Presidente, alla presidente del Consiglio perché si va avanti, ci sono poche giustificazioni, abbiamo firmato lo e lo votiamo e ha ragione il abbiamo possiamo farlo, il regolamento prevede di farlo a una chiusa, ma possiamo farlo anche da ragionamento, no, i numeri ci riali, quindi si può vedere perché cambiare tempo, è allora così e fatti così punto. Grazie. Grazie al consigliere Giordani, consigliere Fatto, una pausa. Sì, però mh, io vorrei un attimino eh, che eh, approfondiamo questa sfiducia caro Mauro perché il presidente in quella eh, seduta del, della conferenza di Capigruppo non è stata solo la mancanza pur grave perché comunque se il capogruppo del Partito Democratico no, del primo partito del diciamo, partito che ha eh, 4-5 consiglieri comunali no, il primo partito, primo partito ha ah, eh, eh, giustamente per, per problemi lavorativi no? ma non solo lui l'ha chiesto Cristina Capraro l'ho chiesto io l'ho chiesto tutti quindi per problemi lavorativi no? chiediamo di svolgere le sedute dei consigli comunali nel pomeriggio dove tutti abbiamo ormai svolto il proprio lavoro e siamo liberi no? quindi è giusto che viene rispettato ma quella non è l'unica e la più grave motivazione di de quell'inadempienza de del Presidente del Consiglio io appunto vorrei un attimino leggere la sfiducia così rileggiato quello che abbiamo sottoscritto allora oggi mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale Massignano Giordani visto il decreto legislativo 267-2000 cioè lo statuto comunale il regolamento del Consiglio Comunale premesso che anche la premessa eh, consigliere Giordani anche la premessa è parte sostanziale di questa sfiducia. Il Presidente del Consiglio Comunale deve essere figura istituzionale neutrale, di garanzia, rappresentativa dell'intero Consiglio Comunale a cui è affidato il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione degli atti, caro consigliere. Quindi il Presidente del Consiglio deve essere una situazione neutrale di tutto il Consiglio Comunale. Se lei adesso mi dice, no? mettiamo conto che i numeri non ci sono per sfiduciarlo, facciamo un'ipotesi. 8 e 8, 6 e 6, 7 e 7, secondo me il Presidente deve comunque rassegnare le dimissioni perché abbiamo dimostrato che non è una figura neutrale di garanzia di tutto il Consiglio Comunale, caro, caro Consigliere. Andiamo avanti. Considerato che nel corso della consigliatura la gestione della Massima assise cittadina da parte del Presidente...